Continuiamo nella nostra carrellata di informazioni, di approfondimento eh, introduttivo per quanto riguarda la teosofia e per quanto riguarda la eh, società teosofica. E vorrei questa sera soffermarmi brevemente all'inizio su una figura centrale per quanto riguarda la diffusione della teosofia moderna di fine ottocento e mi riferisco alla figura di Elena Petrovna Blavatsky che è stata anche la principale pioniera eh, della eh, società teosofica ma che è stata soprattutto una donna straordinaria che attraverso una vita totalmente dedicata alle conoscenze esoteriche ha avuto modo di scrivere migliaia e migliaia di pagine che sono state poi via via messe a disposizione dei ricercatori spirituali, i quali naturalmente confrontandosi con queste conoscenze, con queste informazioni, con questa visione del mondo che Madame Blavatsky condivideva, hanno avuto poi la possibilità di confrontare tutto questo con la loro vita, di sperimentare naturalmente la bontà delle conoscenze di Elena Petrovna Blavatsky e quindi di valutare se effettivamente la sua opera eh, era pari a, alla sua fama e se le sue conoscenze fossero veramente eh, qualcosa di, di importante. Questo ha a che fare con un atteggiamento, che madame blavatsky aveva e cioè madame blavatsky diceva alle persone che, che avvicinava eh, io vi metto a disposizione degli elementi vi metto a disposizione dei materiali deve essere il vostro studio il vostro approfondimento la vostra sete di conoscenza e naturalmente la sperimentazione delle cose che io oh, ho scritto che eh, possono avere il valore di testimoniare la bontà di tutto questo insieme di conoscenze. Quindi il tema non è imparare a memoria e scimmiottare le conoscenze, ma utilizzare le conoscenze per cambiare la propria vita e per sperimentare nella propria esistenza il valore o meno delle conoscenze stesse. Blavatsky nasce in quella che eh, oggi è una città che sentiamo anche ripetere qualche volta eh, in televisione ahimè, per questa, questo evento negativo eh, relativo alla guerra in corso in Ucraina, nasce a Dnipro, quindi a Dnipro-Petrovsk, una, una città eh, dell'Ucraina in cui la, la sua famiglia, che era una famiglia di origine tedesca, von Han, il cognome, ehm, serviva sostanzialmente lo zar con alti compiti eh, amministrativi. Elena ehm, è una bambina eh, molto curiosa e molto intelligente, l'ambiente in cui vive è un ambiente molto stimolante dal punto di vista culturale, la nonna era una, eh, una botanica eh, di, di, di fama e di livello, la madre era una, ehm, una scrittrice, una scrittrice di romanzi, e il nonno appunto e il papà erano persone ingaggiate con, alt, con compiti di alta responsabilità. E l'ambiente in cui Elena ehm, nasce e, e vive i suoi primi anni di vita è sicuramente un ambiente estremamente stimolante. Ma la sete di conoscenza la porta molto velocemente a fare due passaggi, il primo è quello di sposarsi, giovanissima, con un altro ufficiale, un alto ufficiale eh, più anziano di lei, eh, di cui adottò il cognome Blavatsky, va anche detto che questo suo marito l'ha poi sostenuta nell'arco diciamo, di tutta la vita, comunque economicamente affinché potesse comunque vivere la vita che eh, Madame Blavatsky voleva, che era una vita di appassionata ricerca. Lascia dunque la sua terra, eh, compie molti viaggi sia in Oriente che, eh, che in Occidente e eh, durante eh, queste, queste sue esperienze entra in contatto con persone di particolare autorevolezza eh, spirituale, potremmo senz'altro chiamarli maestri di saggezza, maatma nell'accezione che questo termine ha eh, nella cultura orientale e attraverso il rapporto con questi Mahatma e attraverso le esperienze di conoscenza che, che fa, eh, soprattutto in relazione alla possibilità che, che lei ebbe eh, di visitare diciamo, il, il Tibet in un momento in cui tra l'altro il Tibet era precluso ai al viaggi diciamo, di persone di sesso femminile, ma <ride> Blavatsky era una donna con, con molte risorse eh, intellettuali e anche creative e naturalmente riesce a visitare il Tibet, eh, entra mh, in contatto nella regione, nella regione Himalayana con eh, dei Mahatma appunto, eh, che eh, le consentono di accedere a una serie di materiali e di conoscenze eh, che eh, ovviamente non sono e eh, non erano legate diciamo, alla cronaca o al tempo corrente, ma che eh, rappresentano una di quelle sfaccettature in cui l'eterna saggezza eh, si manifesta diciamo, nella cultura degli esseri umani. L'ipotesi uh, che la teosofia ha è che mm, nell'arco del, del, della storia, eh, in molte occasioni, e a nord, a sud del mondo, a est, a ovest del mondo ci siano, eh, siano state fil filtrare delle informazioni, delle conoscenze, a beneficio della crescita spirituale di tutta l'umanità. Queste conoscenze che cosa hanno sostanzialmente la base? Il concetto che sta alla base è il concetto dell'unità della vita. Quindi la vita non viene vista in modo duale, attraverso una separazione ontologica fra spirito e materia, ma anzi, la vita viene vista come una, in, in un sistema di profonda unità dove ogni, ad ogni livello anche della materia c'è una componente eh, spirituale e questa componente forma un'unità che è assolutamente inscindibile. Da questo punto di vista fin dall'inizio della, eh, della tradizione teosofica fatta filtrare modernamente da Elena Petrovna Blavatsky, l'universo viene visto nella sua infinitezza e viene visto anche in una sorta di respiro fra momenti di espansione e momenti diciamo, di, di, di contrazione e quindi anche di distruzione e in questa perenne eh, ricerca di equilibrio, tutti gli elementi dell'universo stesso sono in comunicazione, sono in relazione tra di loro e quindi questo concetto di unità della vita è un concetto che non è soltanto un concetto astratto, ma è un concetto che si sposa concretamente con la manifestazione di una materia che è intelligente e che ad ogni livello esprime quell'insieme di leggi cosmiche che l'essere umano ha la possibilità, solo che lui voglia di conoscere e eh, naturalmente di approfondire e attraverso queste di arricchire la, la propria vita eh, attraverso un'ispirazione che diventa anche un'ispirazione etica, perché nel momento in cui noi si afferma il concetto di unità della vita, parallelamente si afferma anche il principio della fratellanza universale, senza distinzione di sesso, di razza, di credo, di casta e di colore. E questa conseguenza, questo senso di fratellanza profonda fra tutti gli esseri umani, al di là delle differenze, di quelle differenze che sono percepite diciamo, dai sensi o dalla cronaca, ovviamente questa, questa vocazione, questo slancio verso l'unità porta ad una valorizzazione, diciamo, di un'etica che è legata alla bellezza, che è legata alla bontà, che è legata alla comune ricerca della verità. In questa visione ogni essere umano ha una sua possibilità, dunque ogni essere umano merita il più profondo rispetto, non solo, ma merita anche la più profonda solidarietà e quindi L'essere umano, attraverso la solidarietà all'altro, manifesta nelle sue azioni il principio stesso dell'unità della vita. E Blavatsky era una donna intelligente, era una donna colta, era una donna coraggiosa. Era un'ottima pianista e questo le consentì anche, diciamo naturalmente, di avere uno strumento che in talune fasi della sua vita gli permise anche diciamo, la sopravvivenza, ma era soprattutto una donna che attraverso il contatto da lei avuto con i Mahatma si era posta, diciamo, un obiettivo che era quello di testimoniare questo suo livello di conoscenza. Allora naturalmente in che modo Blavatsky testimoniò il suo livello di conoscenza? Sicuramente attraverso le migliaia e migliaia di pagine da lei scritta, ne ricordo brevemente quelle che sono state alcune delle sue opere principali, sicuramente la notorietà Blavatsky l'acquisì attraverso l'Iside svelata, eh, questi due volumi Iside svelata suddivisi nella parte che riguardava diciamo, la scienza e l'altra parte che riguardava invece il pensiero religioso e il pensiero di fede. Questo insieme di, di queste migliaia di pagine sono anche pagine che forniscono molte informazioni sulle tradizioni sia dell'Oriente sia eh, dell'Occidente e si intravede in, nel modo di scrivere di Blavatsky questa sua passione per cercare una comprensione di una realtà che vada al di là di quella che è la, perce la semplice percezione dei sensi ma anche una, una grande aspirazione ad una comprensione eh, attraverso un approccio che non fosse un approccio ideologico, quindi basato su un pensiero duale eh, che necessariamente individua chi ha ragione e, e chi ha torto, ma attraverso una sete, un'aspirazione alla comprensione delle cose che porta ad un superamento dell'approccio duale e anche al superamento dell'approccio che identifica la realtà con quella che è percepita eh, dai sensi. La vita da questo punto di vista del, diciamo, del pensiero di Blavatsky e attraverso la sua testimonianza alla teosofia manifesta sicuramente aspetti molto complessi ma manifesta anche un fascino in dubbio in cui eh, come ho poc'anzi accennato, il, lo spazio e il peso della bellezza, dell'amore e della ricerca della verità hanno un posto molto importante per tutti gli esseri umani. L'opera centrale di Madame Blavatsky, sicuramente la più importante fra quelle da lei scritta, è La dottrina segreta. L'edizione italiana della completa diciamo, della dottrina segreta e in otto volumi di cui diciamo, i sei riflettono i due grandi tomi eh, dell'opera originale suddivisa fra la cosmogenesi e, e l'antropogenesi mentre due volumi, uno è dedicato agli scritti esoterici e l'ottavo volume, sempre dell'edizione italiana, curata dalla eh, Società Teosofica, ehm, si riferisce invece agli insegnamenti orali, perché nell'ultima parte della sua vita mh, Madame Lavazchi aveva raccolto attorno a sé un nucleo di persone particolarmente devote a lei, eh, devote intellettualmente e umanamente, intendo dire, a lei, e, e naturalmente eh, con loro eh, Madame Blavatsky cercò di condividere eh, il massimo del suo sapere, il massimo delle, delle sue conoscenze. Qualcuno di queste persone annotò eh, nei suoi diari nei, diciamo, i contenuti di queste conversazioni, di questi incontri e, e, e questo costituisce diciamo, quello che nell'edizione italiana è l'ottavo volume diciamo, di, questo, di questa opera così, così complessa un'opera complessa in cui però possiamo individuare con, con molta chiarezza alcune, alcune precise linee guida e queste linee guida fanno riferimento proprio a quel principio di unità della vita di cui abbiamo abbiamo, abbiamo parlato e, e Ovviamente eh, sono volumi in cui lo studioso e il lettore si può confrontare con un insieme di conoscenze esoteriche che eh, ovviamente costituiscono quegli elementi attraverso i quali eh, ciascuno di noi ha la possibilità di confrontarsi con una visione del mondo molto articolata ma profondamente affascinante perché ovviamente eh, svela non soltanto l'aspetto personale diciamo, della manifestazione ma svela anche l'aspetto impersonale della manifestazione e naturalmente anche l'aspetto impersonale che ha e che può avere la ricerca la ricerca del divino, la ricerca naturalmente che va al di là di quelle che sono le rappresentazioni del divino. Quindi in questa logica, in quest'ottica, uno spazio molto importante viene lasciato all'intuizione, quindi alla possibilità che l'essere umano ha per rapide e che sintesi di aprirsi ad una dimensione della conoscenza che non è soltanto una dimensione razionale. Nella dottrina segreta è evidente che la mente viene declinata in tanti aspetti della sua percezione e delle sue possibilità cognitive, c'è un, un, una chiara evidenza di una distinzione diciamo, tra quelli che sono gli aspetti meccanici, sensoriali di elaborazione di dati della mente e quelle che invece sono le sue capacità, che sono capacità che si legano al mondo degli archetipi, che si legano alla possibilità di concetti astratti che si legano naturalmente ad una dimensione di visione del divino che non sia semplicemente descrittivo e personale, ma che sia invece di tipo impersonale. C'è quindi un superamento in tutti i sensi, eh, diciamo, del dualismo. Eh, la dottrina segreta intravede una grande energia cosmica denominata FOAT, che sostanzialmente è una grande energia, un grande fuoco che pervade tutta la manifestazione, incarnando le leggi universali e dando all'essere umano una superiore possibilità eh, di conoscenza. Il karma in tutto questo finisce per avere un ruolo estremamente importante, ma lungi da essere o da considerarsi come un elemento punitivo, viene visto invece come un elemento di grande equilibrio perché questi sistemi complessi in continua trasformazione cercano continuamente un, un equilibrio e naturalmente l'interazione di tutte le parti eh, crea una dimensione estremamente complessa che poi la stessa in cui anche noi esseri umani siamo immersi e non sempre ci è facile capire e comprendere come nelle dinamiche di infinite serie di cause ed effetti tutti questi determinino in un modo o nell'altro, diciamo, il, il nostro vivere. È chiaro che dal punto di vista teosofico l'essere umano ha la possibilità di metterci qualche cosa di suo e questo qualche cosa di suo, quindi diciamo viene riconosciuto dal punto di vista teosofico uno spazio estremamente significativo alla libertà. Ovviamente l'essere umano si trova di fronte ad elementi che ha la possibilità di capire e di comprendere e ad elementi che non ha la possibilità di capire e di comprendere e quindi in qualche modo tutti noi nella nostra vita, anche nella nostra vita quotidiana, ci troviamo a dover, tra virgolette, subire degli eventi di cui non abbiamo eh, contezza, di cui non abbiamo cognizione di causa. Eh, qual è allora, in un contesto così complesso e per certi versi anche così difficile, qual è la grande possibilità che ha l'essere umano? La grande possibilità che ha l'essere umano è quello di vivere impeccabilmente le cose che la vita gli dà, fluendo diciamo eh, senza giudicare in modo discriminante le cose che è chiamato a vivere ma cercando naturalmente di dare il meglio di sé in modo impeccabile come fosse un attore eh, consapevole di una parte di un copione eh, che certo probabilmente non ha scritto lui, ma che ha la possibilità di recitare in un modo assolutamente impeccabile. E questo ovviamente, ovviamente determina a sua volta delle nuove cause e quindi ciascun essere umano è chiamato a dare il suo contributo non soltanto per l'evoluzione individuale ma anche diciamo, per l'evoluzione collettiva. Madame Blavatsky era una donna molto franca, molto diretta, a tratti anche una donna poco diplomatica. Sicuramente era una donna molto generosa, eh, poco calcolatrice, sicuramente, poco incentrata su se stessa e molto più incentrata su sull'opera che, che, che, che portava avanti aveva uno psichismo delle facoltà psichiche eh, estremamente eh, pronunciate eh, che mh, lei non tendeva tanto diciamo ad esibire ma che qualche volta si imponevano eh, possiamo dire a lei stessa nei, nei suoi comportamenti naturalmente Attorno a sé ha avuto molte persone che l'hanno amata, ne ha avute anche delle persone che hanno cercato di metterla molto in difficoltà, soprattutto proprio eh, per quanto riguarda le sue, le sue possibilità psichiche, le sue facoltà psichiche, eh, misconoscendole o accusandolo di charlatteneria, eccetera. Non possiamo non ricordare un episodio che poi a gioco lungo, ma lei ahimè non c'era più, si è rivelato a suo favore ma che durante la sua vita l'aveva fatta molto soffrire perché la società per le ricerche psichiche di Londra aveva accreditato un ricercatore che l'aveva tacciata appunto di charlataneria. Dopo molti anni la Società per le ricerche psichiche ha ritirato questa, questo rapporto dicendo che questo rapporto era stato fatto su basi non scientifiche, quindi raccogliendo dicerie e mostrando poca obiettività e poco equilibrio da parte dell'estensore. E, e, e quindi anche da questo punto di vista c'è stata una riabilitazione assoluta di Madame Blavatsky e peraltro appunto quando questo è avvenuto Madame Blavatsky da lungo tempo era per così dire passata oltre il velo della materia però è bene eh, che, eh, che gli appassionati anche della storia di Madame Blavatsky ma anche della storia della teosofia e della storia della società teosofica notino con grande chiarezza voglio dire questi, questi episodi, questi, questi avvenimenti, perché è giusto che la memoria delle persone di valore venga sicuramente salvaguardata, infatti ogni anno l'8 maggio, anche quest'anno in tutto il mondo eh, Madame Blavatsky viene ricordata, perché l'8 maggio? Perché nel 1891 quando morì Madame Blavatsky, il giorno era quello dell'8 maggio e quindi in questa ricorrenza Madame Blavatsky viene, viene, ricordata, eh, da tutto, viene ricordata da tutto il mondo teosofico. Ma ehm, non possiamo eh, non ricordare che la dottrina segreta sostanzialmente è un commento delle eh, pagine di Zian, del libro di Zian. Il libro di Zian è proprio questo, questi frammenti che costituiscono il libro di Zian, sono dei frammenti che eh, Madame Blavatsky eh, conobbe eh, e che incontrò in alcune lamasserie eh, tibetane e che naturalmente portò all'attenzione diciamo del, dell'Occidente e eh, la dottrina segreta di fatto è un commento le stanze di Zia, che sono composte proprio di una parte che afferisce alla cosmogenesi e di una parte che afferisce all'antropogenesi. <ride> all È chiaro che le cose che scriveva Madame Blavatsky non venivano talora accettate nel tempo in cui furono scritte. Eh, voglio ricordare, per esempio, alcuni aspetti. Eh, di questo eh, Madame Blavatsky sosteneva per esempio la divisibilità dell'atomo e naturalmente nel tempo in cui lei scriveva queste cose questo, questo concetto non veniva accettato e quindi veniva eh, c'erano forti polemiche su alcune affermazioni diciamo che, aff che riguardavano anche la scienza poi di fatto da parte, da parte di Madame Blavatsky però ovviamente anche qui il tempo è stato sicuramente galantuomo, perché poi tutta una serie di sue affermazioni diciamo, hanno trovato via via conferma nelle, nelle ricerche scientifiche. Naturalmente non dobbiamo pensare che tutto quello che sta scritto nella dottrina segreta debba essere una, diciamo, una verità conclamata. Quello che conta veramente nella dottrina segreta sono i concetti fondamentali, che sono eh, espressi soprattutto nella parte iniziale diciamo, dei libri, dell'antropogenesi, della cosmogenesi e naturalmente anche nella parte, nella parte finale. Allora eh, i grandi principi universali reggono diciamo, sicuramente l'usura del tempo, poi è ovvio che ci possono essere delle pagine più minute, di conoscenze più minute che probabilmente Madame Blavatsky se scrivesse oggi quelle pagine userebbe dei linguaggi diversi o naturalmente utilizzerebbe delle informazioni eh, di tipo diverso. Ma quello che conta è però che alcune affermazioni che tanto fecero eh, destarono polemiche ai suoi tempi cioè oggi non sorprendono più nessuno. Ne prendo una <ride> fra tutte che riguarda la cosmogenesi e questa affermazione da parte di Madame Blavatsky che eh, la vita fosse diciamo così di origine eh, per così dire tra virgolette extraterrestre perché gli elementi che hanno consentito mh, come dire lo sviluppo della vita sulla terra erano degli elementi cosmici che venivano dal cosmo voi sapete che questo eh, sostanzialmente una conoscenza eh, che ormai è una conoscenza conclamata e quindi non si meraviglia più nessuno diciamo di, di, di, di questo. Ovviamente qui non stiamo parlando come dire, di, di, di aspetti immaginari o a cui dare eh, come dire, delle forme fumettistiche. Stiamo parlando di qualcosa di molto solido, stiamo parlando di qualcosa di molto scientifico, noi sappiamo che una gran parte degli elementi che hanno eh, reso possibile lo sviluppo della vita sulla Terra sono di provenienza cosmica, ecco, perché il cosmo è vivo, perché il cosmo come dire, trasferisce eh, materia, trasferisce energia, trasferisce luce, trasferisce molte cose. E Quindi è estremamente importante che l'essere umano abbia sempre questa capacità eh, come dire, di, eh, di valutare diciamo, le cose non soltanto nel loro aspetto formale, ma anche nel, nel loro aspetto sostanziale, quindi non soltanto diciamo, la forma, ma anche la sostanza, non soltanto eh, la visione personale, ma anche sempre l'aspetto impersonale. Negli ultimi anni della sua vita Blavatsky sentì l'esigenza di fornire diciamo, agli studiosi e di fornire anche alle persone che aveva attorno alcuni elementi aggiuntivi che consentissero loro di meglio capire, di meglio comprendere quelle migliaia e migliaia di pagine che aveva scritto fino allora e ho citato due fra i suoi, i suoi principali libri. Iside Svelata e, e, e la dottrina segreta, ecco, che sono libri che suscitano naturalmente nella nicchia dei de, de ricercatori esoterici, delle de persone che vogliono cercare di capire qualche cosa di più della nostra vita, della nostra esistenza, suscitano ancora diciamo un vivissimo, un vivissimo interesse. Come dicevo, Blavatsky, nella parte Blavatsky è nata nel 1831 e muore nel 1891, quindi la sua vita è una vita che è durata 60 anni. Negli ultimi anni eh, ci sono due opere estremamente interessanti eh, che vengono scritte da lei e pubblicate. Una è La voce del silenzio, eh, che è un libricino eh, di, di grande valore naturalmente la, la, la fonte dell'informazione, della conoscenza della voce del silenzio è la stessa fonte da cui eh, diciamo è tratta la dottrina segreta e quindi stiamo sempre parlando di, di una profonda unità eh, di ispirazione. Questo libricino è suddiviso in tre frammenti eh, di cui eh, soltanto uno ha la denominazione della voce eh, del silenzio. Gli altri due frammenti ehm, riguardano diciamo, eh, le sette porte e, e riguardano appunto una forte distinzione tra eh, la visione eh, che deriva dalla, dalla percezione diciamo, attraverso gli occhi e la mente rispetto a quella che invece viene eh, dal cuore. Quindi questi tre frammenti sono la voce del silenzio, i due sentieri e le sette porte, dove eh, le sette porte fanno un riferimento eh, diciamo, a, a quelle che conosciamo anche come le paramita eh, buddiste, e che naturalmente nella esemplificazione, nella nella descrizione blavatschiana hanno delle connotazioni diciamo particolari che se unite anche a tutto il complesso diciamo del libricino dalla prima pagina all'ultima possiamo anche configurare come una sorta di percorso iniziatico eh, dove ovviamente eh, il termine iniziatico fa riferimento a al significato profondo della parola iniziazione, che significa eh, modifica di uno stato di coscienza attraverso una presa di coscienza di questo, di questo stato. E ehm, l'altro libro è la chiave eh, della teosofia. In questo in questo libro La chiave della Teosofia, che è un libro che, se uno vuol capire veramente qual è la visione del mondo della, della teosofia e qual è il ruolo, voglio dire, che è stato assegnato ai fondatori, dai fondatori alla società teosofica, ecco, nella chiave della teosofia tutto questo. È chiaramente spiegato perché effettivamente è un libro scritto nella forma delle domande e delle risposte quindi l'autrice risponde ad una serie di domande che hanno a che fare con la visione del mondo il significato ovviamente della realtà eh, suddivisa nei sette piani che la tradizione diciamo teosofica eh, è, in cui la tradizione teosofica eh, suddistingue diciamo, la realtà, ovviamente nel libro viene chiaramente eh, declinato anche qual è lo scopo della società teosofica, che è quello di costituire una fratellanza universale senza distinzione di sesso, razza, credo, casta e colore, quindi attribuisce alla, alla eh, società teosofica un valore di sperimentazione, cioè la società teosofica riunisce degli uomini indipendentemente dalle loro differenze di credo, di religione, di condizioni sociali, di cultura eccetera ma li riunisce, eh, riunisce questi uomini che abbiano naturalmente lo slancio, il desiderio di tentare una sperimentazione sul piano della fratellanza universale senza distinzioni e, e credo che in questo momento in cui le logiche divisive diciamo, eh, acquistano e hanno una particolare importanza, credo che sia estremamente importante che ci siano ancora degli esseri umani che credono nella fratellanza universale senza distinzioni. Dunque, Blavatsky, eh, come dicevo poc'anzi, nella fase finale della sua vita, attraverso queste due opere affida un testamento spirituale estremamente importante e dà però anche a tutti una particolare possibilità di comprensione in modo più semplice diciamo, di tutta la sua opera, anzi direi che probabilmente prima di leggere la dottrina segreta forse il ricercatore dovrebbe prima leggere la chiave della teosofia, direi anche la voce del silenzio, e poi ovviamente cimentarsi nella, nel, nelle, nella grande ricerca nelle migliaia di pagine della, della dottrina segreta. E Blavatsky <ride> aveva anche una particolare, eh, diciamo, una particolare sensibilità anche dal punto di vista artistico ed in effetti quando noi andiamo ad analizzare un aspetto estremamente interessante che è l'influenza che il pensiero teosofico ha avuto fra fine ottocento e inizio novecento nel campo soprattutto delle arti figurative, noi non dobbiamo soltanto fare riferimento a quel, al celebre libro eh, di Besant e Lidbiter, eh, le, eh, le forme pensiero diciamo, eh, ma eh, dobbiamo fare riferimento anche ad alcuni passaggi, eh, ad alcuni passaggi della dottrina segreta e dell'opera eh, di, di Madame Blavatsky. Mm, nella mostra su Kandinsky che è stata ospitata a Palazzo Roverella a Rovigo. Eh, nel, nel catalogo ci sono alcuni passaggi in cui gli autori dei saggi affrontano il tema dell'influenza che la teosofia ha avuto nell'opera di, di, di, di Kandinsky che del resto Kandinsky scrivendo il suo celebre lo spirituale nell'arte cioè, lo dice esplicitamente come per esempio la chiave della teosofia lo abbia eh, influenzato ma Kandinsky e questi saggi lo, eh, come dire, lo evidenziano molto molto bene ci dice anche qualche cosa di più come fosse rimasto impressionato dalla tesi di, di Madame Blavatsky che il colore fosse eh, una vibrazione e che quindi attraverso eh, l'uso del colore e attraverso l'uso del segno eh, l'artista aveva la possibilità di esprimere eh, quello che era uno stato vibrazionale e poiché questo stato vibrazionale è uno stato che anima diciamo, le forme eh, ma che in qualche modo questo stato vibrazionale può essere rintracciato dentro e oltre le forme eh, Kandinsky disse con molta chiarezza che questo aspetto del pensiero e degli scritti di Madame Blavatsky lo avevano molto e molto influenzato. Eh, quindi vedete che eh, l'opera tutto sommato di questa donna non è soltanto stata un'opera valida per tutte le cose che lei ha scritto, ma è stata un'opera valida anche perché attraverso i suoi scritti, attraverso comunque la sua vita ha influenzato molte persone e questa influenza su molte persone ha consentito in qualche modo ad una visione spirituale della vita di farsi strada e di affermarsi al di fuori dei grandi schemi culturali e al di fuori dei grandi schemi, dei grandi schemi religiosi. E Blavatsky in tutta la sua azione diciamo, per la società teosofica è stata accompagnata in qualche modo accanto a lei c'è sempre stata una figura estremamente importante che era quella del colonnello Henry Still Olcott, mentre Blavatsky era, diciamo, russa, allora la Russia, diciamo, era nell'impero dello zar, e, ovviamente, ma anche l'Ucraina dove era nata Blavatsky era nell'impero dello zar, eh, Olcott invece era un colonnello eh, americano. L'incontro tra i due eh, nasce dalla loro sete di, di, di conoscenza, voi sapete che nella seconda metà eh, dell'Ottocento eh, negli Stati Uniti ci fu il dilagare diciamo, dello spiritismo e quindi l'attenzione verso i fenomeni spiritici è, è, era, è stata è, ed era parossistico naturalmente ovviamente accanto ad alcuni fenomeni più o meno inspiegabili c'era anche molta charlataneria madame Blavatsky e il colonnello Olcott viaggiavano in quei tempi diciamo per gli stati uniti indagando questi fenomeni e cercando ovviamente di discriminare la crusca dal frumento e quindi di capire dove questi fenomeni erano per certi versi inesplicabili o comunque eh, spiegabili soltanto attraverso il ricorso diciamo, a delle conoscenze che non erano quelle del tempo e discriminandoli invece da quelli che erano i fenomeni della moda e della ciarlataneria. Proprio nell'ambito di queste comuni ricerche i due si incontrano fanno sodalizio e, e naturalmente non solo fanno sodalizio ma eh, coinvolgono anche eh, un nucleo importante di, di, di persone che erano persone che avvivano innanzitutto a cercare di, di, di superare anche questa grande distinzione che si era via via venuta a creare tra la conoscenza scientifica, e la conoscenza religiosa, la conoscenza filosofica e la conoscenza spirituale c'era un anelito anche da questo punto di vista ad una visione che fosse una visione unitaria dunque che le leggi universali andassero ad essere indagate al di là di aspetti potenzialmente ehm, come dire specialistici e, e, e questo unì molto naturalmente eh, Blavatsky e il colonnello Olcott e, e, e la società teosofica fu fondata negli Stati Uniti ma ben presto decisero di andare in Oriente e perché andare in Oriente? Perché andare in India? Andare in India per creare un ponte tra la cultura dell'Occidente e la cultura dell'Oriente ma anche della cultura dell'Oriente nei confronti della cultura dell'Occidente uno dei meriti grandi che hanno avuto questi pionieri questi grandi pionieri mi riferisco a Blavatsky e al colonnello Henry Steele Olcott fu proprio quella di far prendere coscienza, diciamo, alla, agli indiani, alla cultura indiana, alla cultura induista e buddista indiana del, del grande valore, della grande forza, diciamo, e della grande esigenza che c'era per tutta l'umanità, non soltanto quella orientale non soltanto quella occidentale, di approfondire compiutamente questo insieme straordinario di conoscenze. Colonel Olcott, fra l'altro, eh, promosse un'iniziativa estremamente teosofica con tutte le diverse sfaccettature della cultura buddista del, del, del sud dell'India e dell'isola di Silo, riuscì a mettere diciamo, queste comunità attorno ad un tavolo, per così dire, per cercare di declinare quelli che potevano essere i principi fondamentali del canone della dottrina buddista, perché molte volte eh, Diciamo, queste, queste aggregazioni eh, erano separative rispetto anche ai, ai contenuti. Questo straordinario lavoro si eh, formalizzò diciamo, e divenne poi il Catechismo buddista eh, del colonnello Olcott, che fu un testo che era il portato di questo straordinario lavoro di armonizzazione, di collegamento. Di approfondimento fatto sulla cultura buddista del sud dell'India e dell'isola di Silo, e credo che questo eh, dimostrò con molta chiarezza anche la bontà del metodo teosofico, che è un metodo in sostanza che mira a mettere in luce ciò che unisce e, e non ciò che divide, che mira a. Costruire e sulla base della distruzione delle vecchie forme, ma non di una distruzione tout court, per il semplice fatto che è molto semplice distruggere le cose, è molto più complicato costruirle. È molto facile non andare d'accordo, diciamo, tra esseri umani, è molto, molto più complicato e molto più difficile cercare invece un'armonia profonda e il fatto di costruire insieme insieme delle cose. Il colonnello Olcott era un uomo straordinario, era un uomo di grande valore anche organizzativo, tant'è vero che fu eletto presidente eh, diciamo, della società teosofica a New York quando fu fondata il 17 novembre del 1875 e rimase presidente fino alla sua morte avvenuta nel 1900, 1907. Tra l'altro il colonnello Olcott aveva delle caratteristiche taumaturgiche piuttosto importanti, era per così dire un guaritore eh, naturale e eh, si dedicò a questo ovviamente nella sua vita in puro spirito di servizio. Come si fa a distinguere il puro spirito di servizio? da quello che servizio non è e quando questo viene dato disinteressatamente allora l'impostazione diciamo teosofica ma anche direi l'impostazione eh, spirituale eh, di valore è una impostazione che eh, sottende ad un ragionamento se la vita ti ha dato dei doni eh, se la vita ti ha messo nelle condizioni di fare delle cose se la vita eh, ha avuto una particolare benedizione o ti ha dato un particolare carisma, tutto questo mh, è giusto ed è opportuno che tu in qualche modo lo viva e lo manifesti, ma naturalmente questa, questo viverlo e questo manifestarlo non può non essere in puro spirito di servizio, perché soltanto se queste cose vengono fatte in puro spirito di servizio, mantengono quella forza, quell'integrità eh, e quel valore che ci mettono nelle condizioni di poter crescere non soltanto noi come esseri umani, ma naturalmente di far crescere anche quelli che, eh, che sono con noi, che sono attorno a noi, che condividono diciamo, le, nostre, le nostre esperienze. E' è molto interessante capire che il portato di, questa, diciamo, di questo lavoro che è stato fatto da, da questi due personaggi che furono i promotori diciamo, del pensiero teosofico in senso, in senso moderno, credo che il portato di questo lavoro sia rimasto diciamo, nel tempo, non soltanto perché ovviamente eh, il loro lavoro influenzò Persone che poi presero in mano diciamo, questa, questa tradizione teosofica moderna e il lavoro della società teosofica lo portarono avanti penso ad Annie Besant che naturalmente meriterebbe una serata diciamo, da sola perché Annie Besant fu una donna straordinaria George Barnashow la definiva come la miglior oratrice diciamo che era del tempo Annie Besant era amica di George Bernard Shaw ma Annie Besant fu veramente una donna che si dedicò moltissimo alla diffusione del pensiero teosofico ma anche a diciamo, un'applicazione eh, pratica del, del dettato diciamo, morale della, della, della teosofia eh, ovviamente eh, penso per esempio all'istituzione nel 1908 dell'ordine teosofico di servizio che è quella, quella, diciamo, quella, quella parte di vita della società teosofica che è dedicata appunto alle iniziative umanitarie alle iniziative educative alle iniziative sul piano del servizio eh, adesso naturalmente se Pensiamo ad una scuola in cui tutti i bambini indipendentemente diciamo, dall'etnia, dalla religione eh, e dalla casta eh, possono eh, stare insieme, vivere insieme e, e, e percorrere diciamo, gli itinerari scolastici insieme, cosa non è così rara, diciamo oggi dobbiamo pensare che alla fine dell'Ottocento quando il colonnello Olcott istituì le scuole Olcott in India che furono le prime scuole in assoluto in cui i bambini che le frequentavano potevano essere anche fuori casta ma che comunque questi fuori casta eh, frequentavano la scuola insieme con i bramini e eh, voi capite la portata rivoluzionaria anche del pensiero teosofico, perché noi qualche volta pensiamo che il pensiero teosofico sia un pensiero eh, troppo filosofico e troppo poco pratico, ma in realtà non è così. Eh, penso alle tantissime eh, iniziative educative che sono vive ancora, ancora oggi in tutto il mondo che furono poi eh, chiaramente irrobustite, innervate, arricchite anche dall'opera di, di Maria Montessori. Voi sapete che Maria Montessori, quando lasciò l'Italia, poi ad un certo punto decise di andare, di andare in India e naturalmente dove andò in India? Andò alla società teosofica, andò ad Adyar e divenne amica di, di George Arundale che in quel momento era il presidente internazionale diciamo, della società teosofica e di Rukmini Devi che era la, la moglie di, di George Arundale e naturalmente questo permise a, a Maria Montessori di eh, sviluppare e di diffondere il suo, il suo metodo in India e in tutta l'India quindi non soltanto diciamo nello stato attuale dell'India, ma anche in quello che è adesso il Pakistan, in quello che è adesso il Bangladesh eh, e così via. E naturalmente questo lavoro eccezionale di, di, di Maria Montessori eh, si sposava con la grandissima attenzione che la società teosofica aveva eh, per, per l'aspetto pedagogico, perché effettivamente la pedagogia montessoriana, riconoscendo nel bambino una, sostanzialmente una, eh, un aspetto di ricchezza spirituale straordinaria quindi riconoscendo nel bambino un vero e proprio messia apriva la strada ad una eh, visione pedagogica eh, altamente spirituale e a una visione pedagogica legata alla dimensione dell'essere e non alla dimensione dell'avere, alla dimensione quindi dell'unità e non alla dimensione del calcolo, quindi eh, Montessori fu importantissima naturalmente e, e l'opera della Montessori si, si è nel tempo saldata con tantissime iniziative eh, umanitarie portate avanti dalla società teosofica, penso alle Candle School in Pakistan in cui eh, ci sono delle classi che tra l'altro sono classi miste che applicano il metodo eh, diciamo Montessori, sono scuole dell'infanzia e effettivamente questo in un paese beh, che sappiamo quanto la deriva diciamo, fondamentalista metta sempre in dubbio Diciamo una sua sopravvivenza democratica, ecco. Io credo che questo sia eh, straordinariamente importante. Questo solo per dire come, in fondo, l'idea di fratellanza, l'idea di unità della vita, la, la spinta a non eh, essere eh, figli di una visione del mondo che sia solo figlia a sua volta della, della percezione dei nostri sensi, il fatto di cercare di essere costantemente accompagnati dal dubbio filosofico, dal mettere continuamente in discussione anche, voglio dire, le conoscenze eh, o i livelli di consapevolezza acquisiti, perché poi voi sapete che alla fine, il grande rischio è quello di eh, ritrovarci in aree di conforto e quindi di non avere più quella spinta alla, alla conoscenza, quella spinta all'andare oltre, quella spinta eh, a mettersi in discussione. Quindi la, la vita spirituale è eh, da questo punto di vista una vita che non tende tanto a un'accumulazione quantitativa delle cose, ma tende ad una modifica qualitativa del livello della nostra consapevolezza e quindi naturalmente il dubbio è importantissimo e il dubbio filosofico è, accompagna la vita del ricercatore spirituale e noi abbiamo troppa gente che pensa diciamo di sapere tutto e abbiamo poca gente che invece dubita e, e io credo che in fondo eh, il dettato eh, socratico, il nostro sapere di non sapere, eh, credo che sia un elemento, un elemento estremamente importante. Quindi in ultima analisi eh, l'approccio teosofico vuole essere anche un approccio umile, eh, l'umiltà è un, una qualità diciamo, del, dell'essere umano, che si basa diciamo, sul fatto di non eh, identificare la propria conoscenza con un portato diciamo, codificato, ma piuttosto mette continuamente in discussione i risultati raggiunti e immagina la vita come un grande fluire, come un grande fiume che va... Eh, diciamo sempre verso un oceano in cui tutto si unisce tutto si eh, tutto vive in un profondo stato di consapevolezza e, e di unità ho voluto parlare a fondo eh, di madame blavatsky di elena petrovna blavatsky e e anche naturalmente con qualche cenno al colonnello Ulcott e ad, ad Annie Besant. E abbiamo nominato poi anche altri grandi teosofi come la Montessori, come George Arundel e potremmo naturalmente eh, continuare. E vorrei però chiudere eh, questa sera con eh, una, eh, una frase proprio di Annie Besant tratta dal suo volumetto La dottrina del cuore dove Annie Besant scrive eh, servire per l'amore del servizio e non per il piacere provato servendo è un passo in avanti importante perché noi cominciamo allora a raggiungere quella ponderazione e quell'equilibrio che ci permettono di servire con la stessa contentezza nel successo come nell'insuccesso, nell'oscurità, come nella luce interiore. Questa unità di ispirazione, questa unità di atteggiamento, questa stupenda dimensione umana in cui le facoltà sono le facoltà spirituali, sono le facoltà dell'umiltà, sono questa capacità di servire con la stessa contentezza nel successo come nell'insuccesso. Credo che questo possa essere un buon viatico per il nostro eh, percorso eh, spirituale, senza mai dimenticare che la felicità non è soltanto un diritto, ma mi verrebbe da dire è anche eh, un dovere. Buona serata. A tutti.